Qual è quali i valori per portare avanti un'impresa familiare, peraltro come quella che lei rappresenta? Le imprese devono creare valore. Gli imprenditori e le persone che lavorano con gli imprenditori all'interno delle aziende devono creare valore e valori. Non c'è valore senza valori. È un insegnamento antico ha sempre fatto parte del bagaglio culturale della nostra famiglia fin dal fondatore l'azienda è stata fondata nel 1895 e durante questi più di 125 anni di vita questo tipo di impostazione è rimasta fortissima e oggi non è soltanto parte del bagaglio culturale dell'imprenditore ma veramente di tutta l'impresa noi non potremmo concepire la nostra attività senza una forte base valoriale. I nostri valori fondanti sono sostanzialmente quattro, sono l'autenticità, la passione per l'eccellenza, la responsabilità e l'innovazione. Tutto questo orienta l'agire dei nostri collaboratori per un'azienda che deve risvegliare un mondo migliore tutti i giorni, visto che vendiamo caffè. Si è parlato della conferenza valori e regole, ecco forse sono quelle che devono recepire queste nuove generazioni che sono magari ancora un po' refrattarie nell'essere nell inserite. Ma le regole non sono una limitazione alla propria libertà, ma sono quello spazio necessario affinché la propria libertà possa manifestarsi nel rispetto anche chiaramente di tutti gli altri. Non servono delle regole scritte, non servono diciamo dei compendi normativi corposi e eccessivi, come purtroppo invece spesso siamo abituati a, a subire. Le regole possono essere poche, ma queste devono essere chiaramente comprese da tutti e rispettate, non perché in realtà ecco, uno può temere una qualche punizione, ma perché si comprende che sono veramente utili per affermare tutto, eh, il successo della propria organizzazione, se stessi, la propria famiglia, il proprio paese.